Signori bentornati e questa serie non ha bisogno di presentazioni, il nostro ospite, nemmeno. Eh sì, perché i fan più accaniti si ricorderanno di lui, un anno fa ve l'ho presentato Sounder TV, che risuona le hit del momento con qualsiasi roba, raga, un esempio. Rifà Auto blu con il suono di un'auto, appunto, blu? Auto blu corro con il mio frano, E quindi raga io vi invito prima di tutto di passare dal suo canale YouTube che è in crescita, l'ho aperto adesso e da Instagram, lo trovate con il nome Sounder SounderTV, vi lascio tutti i link in descrizione, ma andiamo a fare il nostro percorso, quello per il quale siamo qui oggi, ovvero reagire ai vostri studio. Allora ho la mia cartella come sempre andiamo in ordine cronologico dal primo che signori non è altro che lo studio di Nerva che si presenta così con Steel Jobs in alto a destra e, malgrado tu abbia credo un Windows ma vedo un Mac comunque molto fedele noto più che altro i Funk Pop com'è che si chiamano questi? passo in alto quindi un mezzo nerd abbiamo al primo giro Allora, carine le luci avrei scelte o entrambe basse o alte a questo punto eh, ok le casse altezza delle orecchie ha senso come altezza carino la chitarra insomma una postazione molto figa avrei evitato di mettere questa maschera nel senso limitati alla musica ok se vuoi mettere su due, due fanco va bene è un po' troppo disordinata fra virgolette la zona alta di questo studio vedo c'è un antipop ma non credo ci sia un microfono qua M-Audio molto buone stai attento che rispondono troppo sulle basse, le BX5 io ce l'ho come secondo paio di ascolti quindi sostanzialmente attento, soprattutto se produci a non tagliare troppo le parti basse perché rischi poi dopo di avere una strumentale che pecca sulle risposte basse ok? ti consiglio un altro paio di ascolti concentrati più sulle medio-alte le HS5 ad esempio led sotto molto carino che rispecchia un pochino anche il tuo logo insomma vedo qui un telefono. il mouse credo uguale al mio, simile al mio questa mi dà più l'idea di una roba pulita e professionale, vedi? Perché non c'è la parte di sopra con tutti i pupazzi, però giustamente penso sia camera tua, eh, ha senso tenerli. Sul lato più tecnico passerei la parola a Sounder che lui appunto, essendo produttore può dire qualcosa in più Ok, allora, primo studio di cui abbiamo 5 foto. Allora esteticamente lo studio mi ricorda molto quello di Luca Malato, sì, sì. con tutti questi oggettini che richiamano molto il mondo nerd. Personalmente il tastierino mi in quella posizione lì a ridosso della tastiera del computer lo troverei un po' scomodo io ad esempio la tengo su un piano rialzato rispetto alla tastiera del computer e mi trovo molto meglio nel mettere giù le mani sulla tastiera media appunto diciamo che ho più spazio per gestire meglio entrambe le tastiere cioè lo trovo più comodo comunque non vedo però la parte più importante dello studio ovvero la sedia no, eh, al di là delle battute la sedia è uno di quei dettagli che può fare la differenza perché comunque lavorare in un ambiente comodo comunque può influire in maniera diretta sulla qualità del lavoro Soprattutto quando si tratta di un lavoro molto prolungato nel tempo E che comporta stare seduti nella stessa posizione Per un bel po' di ore Al di là di questo comunque lo studio ci sta Si vede che ci ha investito tempo e risorse E che non è stato messo in piedi da un giorno all'altro sicuramente Ok Secondo studio Chaos Che ha solamente mandato una foto un po' mossa Mi raccomando raga fate sempre più foto Anche se qui comunque racchiude tutto Spero tu non faccia mix e master Ma solo delle bozze qua Perché non vedo Vabbè probabilmente se all'inizio non vedo Vedo un'acustica, non vedo anche un semplicissimo. Una, una semplicissima mezzaluna dietro il microfono. Le cuffie non sono adatte per mixare ma sì per registrare. Con queste casse fai bene le bozze, regoli bene più o meno voce col beat. Se vuoi fare beat bene o male capisci quello che stai facendo però per fare un mix su professionale non hai né le casse né l'ambiente e tantomeno anche per registrare. Quindi è diciamo uno studio molto improntato sul punto di partenza, cerca di allestire meglio le risposte della stanza, cambiare microfono nel caso che vedo è USB mi pare e insomma lavoraci abbastanza, voglio vedere poi i tuoi futuri upgrade, sono curioso poi abbiamo il secondo studio, qui vabbè abbiamo la classica postazione da cui siamo passati un po' tutti agli inizi, anzi questo magari è un passaggio anche leggermente successivo perché io ad esempio quando ho iniziato avevo solo un portatile non avevo due monitor e non avevo nemmeno la scheda audio qui vedo delle cuffie che non riconosco ecco per chi ha gli inizi a questo livello qui io generalmente consiglio di investire quantomeno su delle cuffie buone in modo tale da far fronte in un certo senso alla mancanza di un ambiente acusticamente trattato ecco tra l'altro qui vedo incredibilmente che tu hai i pad isolanti mentre il tuo collega dello studio di prima non ce li aveva nonostante avesse uno studio molto più avanzato a livello di attrezzature quindi wow Nicola Russo come terzo studio che inizia a essere già comunque sia un po' più corposo Questo più l'idea di studio Anche se il piano l'avrei messo da un'altra parte Onestamente perché è troppo grosso Non è magari quei pad più piccolini Che puoi tenere sopra la tastiera in linea Comunque l'importante è che sia pratico a te Per lavorare se, se ti torna bene lì Se non hai altri spazi dove metterlo va bene Vedo le HS7 Presumo siano Inoltre vedo qui hai un Un'audient quindi ottima per registrare Ottima scelta veramente E vorrei chiederti Com'è il suono di questo microfono? Perché io non li ho mai usati E se puoi scrivermi un commento qua sotto con, Linkandomi in tuo canale Che sono curioso di sentire qualcosa Registrato da lui Onestamente sono, sono curioso Buone le cuffie buone per mixare se la stanza non risponde benissimo vedo che c'hai dei cassetti quindi presumo sia camera tua fai bene a investire un po di più sulle cuffie rispetto che sull'acustica perché malgrado tu possa mettere dei pannelli dietro non rompire scatole però non hai um, una risposta sicura di quello che stai realmente sentendo vediamo che ne pensa il collega ok allora qua c'è una gestione degli spazi non ottimale secondo me nel senso che è un po' tutto concentrato verso il centro diciamo anch'io ad esempio ho una scrivania simile molto piccola però ho scelto di tenere la tastiera che è una tastiera simile con 5 ottave su un piedistallo a parte in modo tale da non avere tutto sullo stesso piano di lavoro e tengo invece una tastierina in amici, che è più comoda per quando devo mettere due note al volo secondo me è un po' più comoda come soluzione nel senso che anche la gestione degli spazi rientra sempre in quel discorso della comodità e comunque con una posizione stazione ordinata si lavora anche più velocemente e mentalmente si è più concentrati. Per il resto le casse sembrano abbastanza vicine allo schermo e sono anche parecchio grosse, dovrebbero essere da 5 pollici quindi occhio perché a meno che tu non abbia una stanza molto grossa potresti avere effetti acustici indesiderati diciamo, anche se comunque vedo che hai dei pannelli phone assorbenti dietro lo schermo quindi quelli sicuramente aiutano. Tra l'altro anche le mie stesse cuffie, io c'ho da dell'audiotecnica, mi ci sono sempre trovato super bene. Di stati ci si muore di caldo Però dal punto di vista dell'audio Assolutamente nulla da dire Anche qui non vedo la sedia Male male Va bene. E si va con Manny Prod Studio Sostanzialmente dice questo Lui ha dipinto palesemente la camera a metà Se ho capito bene Da una parte c'ha la postazione per fare il DJ Dall'altra dove produce Un po' come il ragazzo del primissimo video che abbiamo visto Carino tra l'altro la scelta dei colori Mi piace Vedete qua c'è tutta la zona DJ Fra virgolette Dopodiché andiamo Dall'altra parte, ok Dall'altra parte dove ha un pc assemblato E la sua postazione da studio Postazione da studio che è un pochino Cioè sei, sembri un pochino Tutto concentrato nello stretto A mio avviso io metterei Proprio così come sei messo La tastiera qui laterale Su un po' già tastiere Nel senso Così ti giri i suoni E qui lavori a modo Per bene Con tastiera e mouse Tra l'altro vedo Sei mancino Quindi ti sta anche più spazio Qua il mouse Mouse tastiera è qui piano e è anche più figo sei proprio circondato secondo me ha più senso tenerla separata belli gli, gli schermi curvi molto belli in realtà ok c'è anche un microfono eventualmente per inserire delle voci scheda audio che insomma fa il suo se tu sei un produttore hai fatto bene a non strainvestire in questi in questi apparecchi e niente il consiglio che mi sento di darti appunto è questa cosa qui metti il piano laterale se non ti dà fastidio poi altro studio altro viaggio ok abbiamo una console che mi è molto familiare credo di averla utilizzata una serata tempo fa e mi ce l'ho trovato bene ok anche qui domina l'arte dell'arrangiamento abbiamo elementi posti su piani diversi come il mouse la tastiera ed è una cosa che ricorda in parte la mia postazione perché anch'io sono costretto a tenere una parte del mio setup su un pezzo di scrivania a parte perché la scrivania di base è molto piccola quindi diciamo che ti comprendo anche se qua secondo me c'è una sproporzione di investimenti nel senso che hai un casino di cuffie vedo qua probabilmente le usi per suonare, poi vedo un microfono un launchpad, due schermi comunque, lo step successivo secondo me è quello di investire anche sull'aspetto della comodità in modo tale da organizzare al meglio i vari elementi dello studio su un piano di lavoro magari più vasto. Ok andiamo con Studio Recorder Pro che ci dice allora queste sono le foto del mio home studio mixer Behringer MX9000 Apollo Twin USB ah USB tra l'altro, vuol dire che sei un Windows io ce l'ho Thunderbolt, ho dovuto cambiare tipo 30.000 robe, hai fatto bene a Spendere un po' di più e andare in USB. Dimmi come funziona, come risponde. Microfono Warm Audio VA47. Ottimo, ottimo microfono. Monitor JBL 308P MK2. Ok, ok, ok. Virtualizer Pro, Behring, preamplificatore da cuffie. Poi dice, sto facendo un importante upgrade. Acquistando un preamp microfonico NIV 1073. Ottimo, ottimo. Per ora mi accontento del preamp dell'UAD. Che insomma, non ci sputerei sopra. Andiamo a vedere... Un sommatore analogico. Voglio sapere da te se nel, in questo periodo qua sei riuscito a prendere il sommatore. Se ne vale la pena spendere tutti quei soldi per acquistarlo. Allora, vediamo intanto le foto. È fantastico. Questo qui è un rack fantastico. Voglio, voglio sapere come ti ci trovi. Finora sei l'unico che vedo con un rack del genere. È la madonna. Fantastico. Sì, comunque vedo che sei Windows. L'Apollo piazzata qua. Gravemente ci sta. Questo cos'è uno? Doppiatore. Anche tu, se riesci, mandami qua sotto un qualcosa prodotto da te, che sono curioso di sapere come suona il tutto. Che bello. Ti invidio tantissimo. Spero di arrivare più o meno come te fra, fra un po'. Bello, bello, bello. Complimenti. Complimenti davvero. Non, non ho niente da dire. Bello. Wow. Sentiamo che dice Sounder per me. È tutto, veramente... Ultimo studio di Studio Record Pro E qua per me vince questo a mani bassissime Perché visivamente si distingue parecchio dagli altri che abbiamo visto Ed è molto particolare Cioè trasmette good vibes Cioè poi ci sta l'idea di utilizzare il mixer come elemento di supporto per la tastiera e il mouse Non so se effettivamente poi lo vai a usare anche il mixer Visto da così sembra proprio come elemento di supporto e basta Le casse non le vedo Comunque diciamo che per questo studio mi limito all'aspetto estetico Niente io ringrazio il Brucaliffo Studio È stato un piacere commentare questi studioli e niente raga buona musica e buon proseguimento di vita Ok ragazzi, vi lascio qua sotto le mail per mandare le vostre foto, vi chiedo più di una foto, magari che si veda bene, è una leggera descrizione. Faccio questi video per darvi idee nuove per i prossimi upgrade, sia che avete una stanzetta e cominciate adesso, sia che avete uno studio enorme e volete qualcosa di più. Spero che questa iniziativa vi piaccia, io vi saluto e vi do un appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi se non volete perderlo. Un saluto a tutti, alla prossima!